Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Mi trovo qui con Alberto. Buongiorno a tutti. Oggi faremo la lettura angelica valida per 15 giorni, a partire dal 24 di ottobre al eh, 7 novembre 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi durante la preghiera di protezione vi chiedo di, chied di mettere la mano sul cuore di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, alla vostra anima qual è il gruppo più giusto per voi, per il vostro massimo bene, potrebbero uscire anche due, mh, due gruppi contemporaneamente. Va bene.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 L'amore si allontani da noi ora, per sempre per l'eternità. Chiedo protezione, guida e assistenza affinché tutte le persone coinvolte possano ricevere la lettura più giusta e più appropriata per loro e per il massimo bene supremo. Grazie, grazie, grazie. Fatto è fatto, è fatto, e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo. Okay. rinascita per il gruppo a dalle carte degli unicorni vediamo un po' il gruppo b cosa ci riserva danzare ballare interessante gruppo c ecco qua coraggio Vediamo un po' le carte del uh, soul coaching, si è girata una carta, fantastico, gruppo A, rinascita e miracoli, interessante, vero? Poi, gruppo B, oh. ecco qui. successo. gruppo C, focus. Vediamo ora le carte delle fate, gruppo A, scusate un attimino che È girata la carta viaggio gruppo qui, ecco se girata un'altra carta moderazione. riguarda l'alimentazione <ride> e non solo la fatta la mm, non so di la verità cosa vuol dire va bene insomma non è importante va bene comunque è uscita una fatta una messaggera poi vediamo che messaggio c'è per noi ok eh sì ok allora iniziamo un po poi leggeremo anche un messaggino da questo libro per tutte le persone coinvolte. Iniziamo col gruppo A. È un momento di fioritura per te, è una rinascita, è la fine di un ciclo che si è concluso, no? stai rinascendo da te stessa proprio come la fenice. Assolutamente metti tutto nelle mani della vita, dai i tuoi sogni alla vita perché i tuoi sogni, i tuoi sogni si stanno manifestando e l'energia giusta per creare una nuova una nuova realtà, la realtà che tanto desideri, che a cui ambisci, i tuoi sogni e i tuoi desideri possono manifestarsi molto velocemente, le energie sono allineate, miracoli infiniti alle porte, possono essere miracoli eh, perché hai trovato un nuovo lavoro, hai incontrato la persona giusta per te, degli amici veri, puri e sinceri, hai avuto delle intuizioni importanti, eh, puoi... Come si dice puoi aver avuto una, una guarigione anche a livello fisico emozionale spirituale è un'energia molto potente per te approfitta di questo allineamento energetico per, eh, per goderti la vita per godere il meglio di tutto ciò che sta accadendo nella tua bellissima vita la carta del viaggio il viaggio è la vita il viaggio è il percorso che tu stai intraprendendo un nuovo giro nuova corsa nuova, nuovi obiettivi nuovi origini ma l'invito da parte degli angeli è anche quello magari di, di fare davvero un viaggio perché molto probabilmente eh, hai intenzione di fare una vacanza di fare eh, di, di andare da qualche parte di cambiare città di cambiare nazione hai bisogno di questo cambiamento ascolta l'anima e seguila perché questa è la direzione giusta ok alberto Bene, allora sì, è rinascita. Io la vedo come una carta di secondo chakra, un po' anche il colore più o meno ci sta. Parla di reinventarsi, di dar vita ai sogni, di creare una nuova realtà. Sì, questo unicorno praticamente si è fatto una dormita, tra virgolette, si è partorito da solo, no? Seconda, secondo chakra, soprattutto per le donne, è il chakra del grembo, no? quindi dell'intimità con se stessi, del perdonarsi, dell'essere al proprio posto dentro di sé prima di tutto e poi nella vita. Quindi è una carta molto di pancia questa. No? Ed è interessante che subito dopo ci sia Miracoli, che è una carta invece di Plesso Solare, secondo me. Quindi abbiamo proprio tutta la pancia insieme con le prime due carte, con il nido, con gli uccellini, no, le uova e la mamma che si è allontanata dal nido. Per lasciare spazio. I miracoli sono cose che accadono normalmente quando noi siamo nel flusso, quando ci fidiamo. Quando tu dici ah, questo è un miracolo, come per dire normalmente non accade, vuol dire che prima non ti fidavi, perché magari ne potevano succedere altri e tu non eri attento. Scusa un secondo che guardo la didascalia: si dice la mia vita è un miracolo. Tutto diventa un miracolo il fatto di essere vivi, come dice, diceva Einstein. Ci sono due approcci che puoi avere la, la vita uno di scetticismo, cioè ogni cosa che ti capita, ah, guarda, oh, non lo so, oppure tutto è un miracolo, cioè dallo svegliarsi, al far colazione, a salutare una persona, ad avviare la macchina, diventa tutta una meraviglia, perché nulla è scontato fondamentalmente, ma se tu ti fidi, se tu senti le farfalle nello stomaco, se tu sei nel potere personale, eh, le cose accadono normalmente, se invece dai il tuo potere a qualcos'altro, è normale che ti senti in valia della vita. Ma sei tu che l'hai deciso fondamentalmente. E poi c'è il viaggio. Questa carta bellissima con questa lepra enorme che mi sa molto di Alice nel Nelde uh -huh. delle Meraviglie. Parla di viaggio, chiaramente un viaggio che può essere un viaggio di tanti tipi, come dicevi tu, la vita stessa è un viaggio. Parla di tempismo divino, parla di essere pronti a preparare i documenti di identità se veramente si va in viaggio o in un altro stato. Eh, io stesso è da un po' di tempo che ci penso, cioè ho voglia di casa in un certo senso, dove abito io, ma allo stesso tempo non mi dispiacerebbe neanche trovare proprio un altro luogo dove sentirmi a casa. Ora, sapere dove, se è un posto vicino all'acqua non mi interessa, però mi, mi, mi stuzzica l'idea, voglio dire. Il fatto che ci sia questa lepre, questo bianconiglio, potrebbe indicare di seguire questa guida che magari inizialmente ti porti in un posto in cui ti senti un po' suo buio dice oddio dove sto finendo mi sento sotto sopra dopo magari invece alla fine di questo viaggio ti senti in un posto in cui dice oddio finalmente mi sento nel posto giusto senza giudizio belle persone mi metto a fare un nuovo sport esempio bene ok iniziamo col gruppo b eh, danza ballare ballare godersi la vita gioire ascoltare musica muovere il corpo muovere il corpo ti aiuta anche a lasciare andare a connetterti con la tua anima con, le, con la musica ok eh, manifesta i tuoi sogni attraverso la danza eh, pensate che anticamente le, alcune tribù eh, ma tuttora nei paesi nei, nei paesi indigeni per così dire utilizzano la danza per, come connessione diretta con la madre terra, con il cielo eh, e anticamente anche le, gli, le sacerdotesse, e i sacerdoti eh, nelle antiche religioni utilizzavano la danza proprio per manifestare abbondanza nella propria vita e con noi possiamo fare la stessa cosa nella nostra camera magari o se abbiamo un bel giardino in mezzo alla natura è bellissimo mettere la musica, magari anche la musica un pochino etnica e eh, liberare la nostra anima la nostra espressione creativa attraverso il suono della musica e esprimendo anche gratitudine per i nostri eh, desideri come che sono già realizzati come che sono già manifestati anche per te questo è un periodo molto prospero successo alle porte eh, successo nel tuo lavoro successo nei tuoi progetti successo eh, nella direzione dei tuoi obiettivi ok eh, quindi abbia aspettati Positive perché tutto si sta allineando nella tua vita. C'è un invito da parte degli angeli a eh, moderare, eh, a mettere, diciamo. Uh, portare equilibrio uh, nella tua alimentazione nel tuo modo di nutrire il tuo corpo perché anche questo è fondamentale per restare in salute ma anche per mantenere la connessione diretta con gli angeli con la tua anima col tuo vero sé lascia andare cibi con additivi con zuccheri con sostanze chimiche cerca di equilibrarti mangiando cibi più vegetali più naturali possibili eh, assolutamente fai sport all'aria aperta, è proprio eh, venuto il momento di prenderti cura anche di te nel tuo corpo, nella tua anima e nel tuo spirito. Più meditazione, moderazione sta a significare magari se sei troppo frenetico, ritorna un po' eh, nella pace. Nella, nell'energia dell'amore, della gratitudine, della spensieratezza, è venuto il momento di portare equilibrio nella tua vita, in tutti gli aspetti della tua vita. Ok, Alberto? Sì, questo gruppo è un po' più dinamico sicuramente del primo, ma è un po' una conseguenza. C'è questo bel unicorno danzante, quindi muoviamoci con la musica, eh, danziamo al ritmo della vita, manifestiamo i sogni attraverso la danza. Eh, la danza può diventare una vera e propria preghiera in movimento no? perché non sta scritto da nessuna parte che per pregare bisogna stare certo. fermi cioè c'è il momento di staticità ma si possono fare anche delle meditazioni muovendosi la danza è veramente un modo proprio per lasciare andare tante cose muovere il corpo è importante, non si possono fare solamente cose statiche magari possiamo portarci dei traumi da vite passate e muovendo il corpo con diversi tipi di danza può essere la danza del ventre, può essere musica tecno, può essere pilate, cioè ce ne sono di mille tipi, eh, però è un vero e proprio rituale, no? a me piace spesso fare delle ricerche, magari a me personalmente piace la musica anni 70, quindi quella di adesso non mi fa impazzire, però è, è, è molto legata agli anni 70, sono tutti remix, e mi piace molto guardarmi anche i test, cioè i testi c'era molta genuinità, no? al di là del ballo i testi dicevano molto, c'era molta fusione con... Col mondo, no? Quindi quando tu ballavi in quegli anni lì eh, e se riesci a ricollegarti a quegli anni lì ti senti proprio vivo, cioè ci sono delle voci veramente molto ispirate, addirittura mi viene in mente un gruppo che ha fatto la copertina di Stonehenge, no? quindi eh, provate a immaginarvi magari un gruppo di ragazze o di uomini a cui vi ispirate magari e magari studiatevi la discografia, non lo so, è un suggerimento. Poi si parla di successo, quindi anche questa carta ha una stella e quindi mi sa proprio di trovare il proprio posto nel mondo. Il successo riempie la mia vita, eh, mi porta oltretutto in tanti modi, va oltre le mie più grandi aspettative. Anche qui, come sempre, il successo è un successo fatto di tante cose. Non è solamente sono arrivato, ho fatto due soldi. Può essere ho cambiato la vita di una persona, può essere ho messo in ordine la casa dopo che era un casino da anni ognuno ha i propri successi ho affrontato una paura che mi paralizzava invece ho voluto andare oltre però è sicuramente un andare ad uno step successivo no? è un riuscire veramente a dare una svolta alla propria vita e poi si parla di moderazione giustamente perché poi eh, al di là no, in qualche momento anche in cui si può andare un po' sopra le righe, però ci vuole un, una sobrietà, no? una temperanza, se pensiamo anche alla figura dell'Arcangelo Michele, sì, è un guerriero, per carità, quindi è, è molto attivo, ma ti insegna anche molto l'equilibrio, cioè mh, non è mai una figura né troppo poco né troppo poco, sempre che ti insegna proprio a stare nel giusto, ad essere unito dentro di te, integro. Qui per esempio si parla di alimentazione, ma l'alimentazione possiamo poi come dire, portarla anche a tutti gli ambiti della vita, quindi pensa a cosa mangi che non dovresti mangiare, faccio un esempio, pensa a chi frequenti che non dovresti frequentare, pensa a cosa fai che ti toglie energia, eccetera. No, per quanto riguarda l'alimentazione, noi siamo vegani, quindi personalmente abbiamo un'alimentazione che è abbastanza sana, però si può sempre migliorare, perché la frutta stessa talvolta è molto zuccherosa, oppure magari bere più o meno acqua, cioè ci sono sempre degli accorgimenti che si possono fare, perché come diceva Ippocrate in passato comunque l'alimentazione è il primo tipo di medicina, quindi le quantità giuste, pesare, gli abbinamenti giusti anche, se fai un pasto con tre carboidrati o con quattro proteine, cioè è normale che butti dentro un sacco di roba e magari poi il corpo fa fatica a metabolizzare, giustamente. Bene, passiamo al gruppo C. Coraggio. Cara anima infinita, chiedi aiuto a Dio, all'Arcangelo Michele, di darti il coraggio di affrontare questa situazione. In questa situazione è richiesta più determinazione, più azione, più coraggio di agire nella direzione dei tuoi sogni. Tu sei al sicuro, la paura è un'illusione, eh, vedrai che andrà tutto bene, sei protetto, rimani assolutamente focalizzato, focalizzata nella direzione dei tuoi sogni. Non perderti d'animo proprio adesso, adesso che eh, è venuto il momento di agire, adesso che è venuto il momento di realizzare concretamente quelli che sono i tuoi progetti più profondi dell'anima. Il focus è fondamentale, come un laser, anche se ci sono degli ostacoli, dei blocchi, rimanendo focalizzato, quello ti dà la forza di vincere, di andare avanti e di raggiungere i tuoi sogni. Allora, spotting vuol dire, se non sbaglio, visiono. Qualcosa del genere, in realtà questa, questa fatina è uscita per portare un messaggio: credi prima di vedere, cioè credi che sia già manifestato, credi che tutto è possibile, tutto è. È, è già così, è già compiuto, è come lo desideri tu. Sii molto chiara nelle tue immagini, in ciò che vuoi manifestare nella tua vita, un lavoro, un partner, delle amicizie, il luogo dove vuoi andare a vivere. C'è bisogno di chiarezza e credi e senti la gioia nel tuo cuore come tutto è già. Compiuto. Tutto si è già manifestato e questo arriverà al momento giusto nella tua vita. Focus, coraggio, determinazione e lavora tantissimo sulla manifestazione, affermazioni positive. Fatti il processo di manifestazione, scrivi tutti i, suoi, i tuoi sogni molto chiari, come che li hai già manifestati, inizia anche a visualizzare i momenti più importanti per visualizzare il successo, sono anche quelli eh, la notte prima di andare a dormire, quando sei in quella fase che sei un po' addormentata, un po' sveglia, quella è la fase più giusta perché il, la parte consapevole si connette con l'inconscio, oppure la mattina appena ti stai alzando, oppure in meditazione e in preghiera. Sono momenti fondamentali per connetterti col tuo inconscio e per mandare il segnale chiaro che tutto è già compiuto e che il tuo desiderio è già qui ed ora. Eh, ragazzi, che ne siamo consapevoli, che non, siamo, non ne siamo consapevoli, noi lo facciamo anche inconsciamente. Quando noi abbiamo emozioni negative legate a un sogno, perché magari abbiamo paura, noi siamo... Stiamo manifestando, quindi usciamo dalla paura, abbiamo il coraggio e la determinazione di rimanere focalizzati e concentriamoci su ciò che vogliamo veramente, ok? Bene Sì, e beh, è bello tosto anche questo gruppo. Insomma, si parla di coraggio, quindi sei al sicuro, la paura è un'illusione. Metti confini forti, cioè. Eh, sì, sei al sicuro perché Dio ti ama, l'Arcangelo Michele ti protegge. La paura è un'illusione, perché in effetti fear in, uh, in inglese vuol dire proprio uh, un qualcosa che, che ti sembra uh, che esista, ma in realtà è una cavolata, è un'illusione. Però metti dei confini con le persone, con le cose, con le situazioni, tu devi avere la tua identità, cioè il solito discorso: empatia sì, ma non siamo degli zerbini, non dobbiamo voler bene a tutti. Cioè, voler bene sì, ma non devo uscire con 800 persone al colpo, non devo salvare la, la vita a tutti, se no è ego, cioè noi dobbiamo trovare le persone giuste. Quindi coraggio, agire con il cuore, pregare e, e mettere questi benedetti confini, perché altrimenti poi si crea il cosiddetto carattere passivo-aggressivo, no? Ho detto di sì 100 volte, alla 101esima scoppio, è normale, perché... Eh, però non è colpa degli altri, gli altri ti hanno fatto da specchio sei tu che devi riuscire anche a dire dei no, ad essere assertivo poi si parla di focus, che anche questa è, è molto legata no? anche qui abbiamo una stella, quindi proprio essere come dei laser no? tutti i miei pensieri sono diretti verso il mio massimo bene anche qui via i pensieri che non mi servono via le cose limitanti, via i pensieri poveri anche qui plesso solare, terzo occhio cioè cercare veramente di essere implacabili con noi stessi, cioè come dei militari, proprio togliere tutte le cose che non servono, io non accetto la miseria, non accetto il fallimento, non accetto che le mie relazioni non siano nutrienti, solo così eh, possiamo veramente andare verso il successo, senza pressapochismo, no? senza neanche perfezionismo, ma verso l'eccellenza, quindi ogni giorno fare la famosa dieta mentale, no? cercare veramente di auto osservarsi, qual è il nostro approccio verso noi stessi e verso gli altri. E poi giustamente anche un po', uh, uscire un po' allo scoperto, no? dopo tutto questo lavoro interiore, sul cuore, sulla pancia, eccetera. Mi faccio vedere, sono presente, eh, il mondo mi conosce, ho un mio sito, esco, vado ad eventi. Ma soprattutto anche qui l'atteggiamento, vedere è eh, credere è vedere, no? Eh, ci, ci crederò quando sarà realizzato, è eh, domani, è eh, procrastinazione. No, io ci credo, questi sono i miei valori. Io voglio essere una persona così attraverso anche le affermazioni positive, Io voglio trovare persone così. Il mio lavoro se, è così, ma tu ci credi prima, è quello il segreto. Senti l'emozione, hai l'intenzione e le cose si manifestano, non l'opposto perché può accadere anche. Con l'opposto come ha um, dimostrato santo maso d'aquino però ci vuole più tempo è più difficile qui è molto più creativo è molto più soddisfacente con questo tipo di approccio bene grazie alberto adesso scegliamo un messaggio da questo libro vediamo che cosa ci dice l'arcangelo michele e gli angeli per queste due settimane le certezze sono pura illusione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 Io sono del parere, rimani focalizzato e credi in te stesso, in te stessa, perché se tu senti che ce la puoi fare, ce la puoi fare. Rimanendo in tema, volevo ricordarvi che noi lavoriamo con logo ceiling. Logo ceiling è una modalità molto potente che si avvale del potere della, eh, della parola e aiuta a elimina, ad eliminare tutti i blocchi, le paure, i sistemi di credenze, consci, subconsci, inconsci, ci aiuta ad allineare la nostra parte al nostro inconscio cioè la nostra volontà a quello che è il potere dell'inconscio l'inconscio non ha coscienza noi abbiamo la coscienza quindi siamo noi a dirigere il potere dell'inconscio per aiutarci a manifestare quello che noi vogliamo ma per fare questo è importante eliminare i blocchi le paure le credenze limitanti eh, gli autosabotaggi i traumi del passato ok quindi pulire riprogrammare con logo ceiling un lavoro veramente potente eh, volevo anche ricordarvi che mi occupo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta e facilitiamo anche le guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce a distanza ovunque tu sia in italia o nel mondo queste frequenze non conoscono né il tempo e nello spazio se tu hai intenzione di sperimentare il potere delle nuove frequenze di luce imparare ad interagire con esse imparare a facilitare il riequilibrio energetico su te stesso su te stessa o sulle altre persone volevo informarti che questo, il prossimo weekend da partire dal 29 di ottobre 29 e 30 ottobre ci sarà il seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce ci sono ancora tre posti quindi pensaci bene è un'esperienza unica ci vediamo di persona dal vivo eh, è un'esperienza ci sono anime straordinarie persone avanti nel cammino spirituale persone che stanno percorrendo i tuoi passi e che vogliono condividere questa esperienza meravigliosa insieme a te per imparare a connettersi a facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce sabato e domenica se invece ti interessa un percorso più completo eh, c'è cioè il percorso di quattro giorni ok? quindi a partire da sabato 29 ottobre al primo novembre 2022 imparerai anche a facilitare la guarigione sulle altre persone ma ci sono i bonus anime infinite se deciderete di partecipare al seminario di due giorni avrete tutti gli insegnamenti dell'arcangelo Michele il materiale didattico e riceverete tre sessioni di guarigione a distanza prima del seminario se deciderete invece di partecipare al seminario di quattro giorni abbiamo gli insegnamenti dell'arcangelo michele il materiale didattico le tre sessioni di guarigione a distanza prima del seminario e la connessione al se superiore che consiste in due sessioni da mezz'ora ciascuno che riceverete direttamente durante le pause del seminario direttamente da me o da alberto ok e quindi quattro giorni super intensi con tutti questi bonus. Pensaci bene, perché per il seminario di quattro giorni abbiamo solo un posto disponibile. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo dopo il 7 di novembre. Un bacione a tutti, ciao! ciao.